Come ogni mattina, guardiamo la rassegna stampa e cerchiamo di fare un po' di corretta informazione. È necessario dare ai cittadini l'informazione con grande onestà intellettuale ed è quello che vogliamo fare andando a ripercorrere i giornali di stamane. Iniziamo leggendo. Solo 9 interventi sui 17 richiesti, l'allarme e ritardi del Campidoglio, l'ordinanza del comune, il via alle bonifiche e le critiche alla raggi sul problema Zanzara Tigre. Bufala, non è così. Noi siamo intervenuti subito su tutto, anzi da aprile abbiamo fatto più di 1000 interventi. Questa è la corretta informazione. Che ogni giornale dovrebbe dare sul caso specifico siamo anche intervenuti sui casi segnalati e dall'autorità competente sia con intervento con una lotta larvicida che anche poi successivamente adulcida tra l'altro gli interventi vengono fatti nel condominio fino a 200 metri dal luogo che è stato appunto segnalato dunque ancora una volta bufala ed esagerati allarmismi, come ci ricordano anche molti esperti. Noi stiamo facendo un lavoro importante, con grande attenzione e prevenzione e tutela della salute, ma le bufale non servono a risolvere i problemi. Ancora zanzara tigre, interventi in ritardo di 5 mesi? No, il piano di disinfestazione è scattato ad aprile. Questa è la corretta informazione che deve essere data ai cittadini che hanno diritto di sapere quello che stiamo facendo. E noi lo comunichiamo. Ancora una volta una bufala. Tra l'altro, proprio a sostegno della nostra e dei nostri interventi, l'ordinanza che noi abbiamo appunto emesso è un'ordinanza che è stata impugnata e comunque abbiamo vinto al TAR e forse qualcuno non ha gradito. Dunque, una bufala Forse con giustificazione, ma sempre una bufala. E quindi anche su questo noi vogliamo informare i cittadini. Ancora il Ministero della Salute accusa la raggi, ritardi sulla Cicungiugna. Il Ministero deve fare giustamente la sua parte. Noi stiamo facendo la nostra con grande impegno. L'attività di disinfestazione. Qui si dice il bando per la disinfestazione non è ancora stato assegnato. No. Assolutamente no, l'attività di disinfestazione è avvenuta, per tutto il 2017 è stato attuato il piano di deratizzazione e di disinfestazione ripeto, con mille interventi ed è stata coperta con fondi Amacard e su questi fondi che si chiamano appunto fondi Amacard che derivano dalle sanzioni abbiamo ancora a disposizione 700 mila euro per completare tutti gli interventi fino alla fine dell'anno. Per il 2018 prevediamo una gara a ponte fino a che l'attività di disinfestazione non verrà diciamo, attuata in applicazione della nuova gara a doppio oggetto. Quindi il controllo della situazione è totale. Ancora una volta i giornali dimostrano. Di non essere in grado di comunicare la verità. Ironia. La sindaca tigre. Vorrei anche leggere questo pezzo perché in realtà questo pezzo è anche interessante. E dice: L'assessore Pinuccia Montanari esulta. La nostra ordinanza, vero, è la prima nel suo genere, basata sulla prevenzione, su prodotti biologici e sulla drastica riduzione di sostanze ad elevata tossicità. E questo l'abbiamo valutato anche nell'osservatorio ambiente salute che abbiamo istituito presso l'assessore proprio per valutare questi aspetti la tutela della salute dei cittadini la salvaguardia dell'ambiente la conservazione della biodiversità prevalgono sugli interessi economici delle ditte di disinfestazione. La nostra ordinanza è destinata a fare scuola e questo ce lo ha dimostrato anche il Tar. Il nostro impegno è forte nei confronti della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, quindi, parole successive dell'articolo, la sindaca tigre non è proprio il caso di fare ironia su cose così serie. Ancora, disinfestazione in alto mare, le zanzare ringraziano raggi, il comune sotto accusa, anche in questo caso naturalmente si tratta di una bufala che eh, vuole evidenziare degli aspetti di criticità rispetto al comune, aspetti che ribadisco non ci sono stati, perché noi abbiamo fatto, e vorrei anche vedere cosa hanno fatto altri, ma noi abbiamo fatto interventi mille interventi con un impegno molto preciso e dettagliato gli interventi continueranno continueranno sulla base dell'emergenza e soprattutto noi abbiamo appunto a cuore la salute dei cittadini e su questo non eh, intendiamo assolutamente fermarci anzi proseguiamo infine paura al famiglio giù un altro albero qui si tratta di una informazione ma il fatto che cadano gli alberi a roma è l'espressione, la testimonianza degli anni precedenti di incuria. Ma non lo diciamo noi. Ce lo dicono i cittadini. Io ho tanti cittadini che mi vengono a trovare e mi dicono Assessore, da più di dieci anni gli alberi vicino a casa mia non vengono né potati né controllati. Noi invece dal 27 luglio abbiamo fatto partire il piano che prevede il monitoraggio, la messa in sicurezza, il pronto intervento H24 a un'ora dalla segnalazione, ma soprattutto sugli alberi vengono effettuate finalmente le potature se necessarie gli abbattimenti se necessari e quindi cerchiamo di rimettere in moto questa città e questo è un forte impegno della Giunta Raggi.